buonasera, bu benvenuta buonasera a voi buonasera allora assessore sicuramente uno dei temi caldi che vengono spesso anche ci vengono sottoposti proprio qui a Radio Roma Capitale anche dai nostri ascoltatori è quello che riguarda i campi Rom e sappiamo di una delibera di giunta che è stata licenziata a dicembre proprio eh, che ha con l'intenzione della vostra amministrazione di, eh, diciamo, di eh, chiudere insomma, quello che resta dei campi Rom insomma c'è stato anche un censimento ci state facendo dei censimenti anche in questi giorni, anche nel campo Rom di Via di Salone, insomma qualche giorno fa, eh, com'è com la situazione attualmente? Allora, guardi, come chiunque diciamo, conosca la situazione dei campi, la situazione in questi ultimi anni è notevolmente eh, peggiorata, quindi noi sostanzialmente quello che abbiamo deciso di fare è di qualcosa di sostanzialmente diverso dal passato, proprio perché la situazione è intollerabile sia dal punto di vista delle persone che abitano in questi campi, sia dal punto di vista dei cittadini che abitano nei quartieri, intorno ai campi stessi. Quindi noi come Giunta abbiamo preso l'impegno di redigere un piano e abbiamo adesso completato la parte nostra Diciamo, quindi la prima ipotesi di piano è stato completata, adesso viene sottoposta alla consultazione e, e, e il piano prevede un progressivo superamento dei campi in attuazione di quello che è previsto dalla strategia nazionale proprio per la popolazione ronziente e che prevede di intervenire sia sull'istruzione che sulla salute, sull'occupazione e quindi l'abitare. Sappiamo che i campi sono di fatto diventati dei ghetti per queste persone e quindi noi dobbiamo fare in modo che eh, ci sia il rispetto della legalità. E e ritorno al rispetto delle regole sia da parte delle persone che abitano in questi campi e per questo siamo partiti come la ricordava da un censimento che verrà fatto a tappeto e sia appunto poi ci sarà anche un'indagine patrimoniale perché noi dobbiamo capire chi ha la possibilità di uscire da questi campi con le proprie forze e di dare un'alternativa alle proprie famiglie lo deve poterlo fare e poi ci occuperemo come sempre invece delle fragilità. Senta assessore, qui ci viene chiesto se il centro di accoglienza a Castelnuovo di Porto è ancora attivo, se sì mh, ci chiedono ehm, ah no, questo riguardava, mi scusi, riguardava quello che poi le avrei chiesto adesso sul Ferrotel, eh, sul eh, sul discorso del dei, invece degli degli immigrati transitanti, di dell'idea che pare mh, voi abbiate di eh, fare un hub per per migranti transitanti ehm, appunto a ridosso nella zona del stazione Tiburtina e quindi ci arriva questo, questo messaggio. Il centro di accoglienza a Castelnuovo di Porto è ancora attivo? Se sì, perché farne altri? Allora io non conosco la realtà del Castelnuovo di sì. Porto, non so se lei. Sì, infatti facciamo un po' chiarezza, nel senso che sul territorio diciamo, della città metropolitana poi di Roma Capitale insistono diversi centri di accoglienza, quello di Castelnuovo di Porto è un centro che dipende dal Ministero dell'Interno e quindi dalla Prefettura, mentre noi parliamo, e chiaramente io titolo a parlare, dei centri che dipendono e sono sostenuti da Roma Capitale per quanto riguarda Roma Capitale noi sia abbiamo dei centri che accolgono i richiedenti i e i rifugiati perché su questo ogni comune deve fare la propria parte in Italia per l'accoglienza di questo tipo di migranti, sì abbiamo un circuito eh, della migrazione soprattutto il 50% sono eh, diciamo neomaggiorenni quindi persone eh, che erano state accolte nel circuito dei minorenni straniari non accompagnati, poi in particolare stiamo dando una risposta strutturata e non più emergenza al tema dei migranti transitanti al quale faceva riferimento io ricordo che noi quando siamo arrivati insomma, con questa giunta c'erano eh, migranti per strada centinaia di migranti per strada allora noi abbiamo lavorato sia con le istituzioni competenti per fare in modo ad esempio appunto, che i migranti che hanno aderito alla relocation eh, siano all'interno dei centri gestiti dal Ministero dell'Interno, sia per fare in modo di aumentare i posti che Roma Capitale ha a disposizione per questi migranti transitanti che ricordo sono persone che non vogliono rimanere sul nostro territorio ma vogliono continuare il loro progetto migratorio altrove e una delle azioni sarà quella appunto di ristrutturare e mettere a loro disposizione il ferro hotel, ma sarà solo quello ci saranno anche altri posti come già avviene ora che accolgono migranti transitanti e poi cercheremo di farlo eh, valorizzando il lavoro delle associazioni dei volontari che hanno dato una mano insomma in, negli anni precedenti e in questo momento stiamo comunque cercando di dare una risposta strutturata perché sappiamo che questi migranti è come se fossero dei senza fissa dimora di origine straniera che sono per un periodo sul nostro territorio quindi dobbiamo dare delle risposte loro molto specifiche insomma sono decenti diversi da quelli al quale faceva riferimento la vostra ascoltatrice o il vostro ascoltatore. Quelli sono proprio centri di integrazione stabile diciamo, all'interno del, del nostro paese insomma, della nostra... sono, Allora noi dobbiamo diciamo, eh, riuscire a dare eh, e a garantire un'accoglienza che sia sostenibile. Quello che diciamo appunto che non è tanto se accogliere ma come accogliere e nel come accogliere c'è il fatto che noi non possiamo accogliere tutti quindi noi stiamo lavorando anche nei confronti del governo, del ministero dell'interno per dire che Roma eh, non può accogliere nuovi migranti deve piuttosto qualificare e migliorare l'accoglienza soprattutto per garantire l'inclusione sociale di quelli che vogliono rimanere e quelli che vogliono rimanere tanto per fare un esempio noi abbiamo proposto adesso alla prefettura di siglare un protocollo per eh, permettere ai richiedenti asilo di fare attività di volontariato questo è un esempio diciamo, concreto di come noi intendiamo l'accoglienza perché in questo modo sia le persone eh, gli stranieri che accogliamo possono dare un contributo alla comunità sia appunto c'è riduciamo la pressione dei de tanti cittadini eh, romani che vedono appunto persone eh, senza occupazione in giro sul nostro territorio questo è un modo di dare anche di, di costruire un'accoglienza dignitosa per tutti insomma certo assessore ho letto che mh, lei dichiarava sul modello del lab milanese e, mh, ci, ci spiega un po' in che senso questo modello del lab milanese sì non è diciamo soltanto Milano abbiamo studiato anche ad esempio Parigi come, perché è una, questo semplicemente per dire che è una situazione eh, comune alle, alle grandi città europee. In particolare l'idea è quella di avere e, e così l'abbiamo pensata anche studiandola insieme alle altre organizzazioni e istituzioni. Avremo una sorta di infopoint vicino alla stazione di Burtina che dia informazioni ai, ai migranti transitanti che arrivano e ripetono voglio, vogliono poi continuare il viaggio e poi un sistema diffuso di accoglienza sul territorio. Quindi ci sarà sia l'ex Ferrotel, sia che però abbiamo pensato per loro ma sarà anche per eh, i sensatista dimora eh, diciamo anche italiani no? nel, che nel corso degli anni possono, o dei mesi possono avere insomma, bisogno di accoglienza, sia appunto altri posti per l'accoglienza distribuiti sul territorio romano, perché per noi eh, l'unico modo diciamo, per accogliere in modo appropriato anche è quello di favorire quanto più possibile un'accoglienza diffusa sul territorio, perché sappiamo che i, i piccoli numeri sono molto più eh, gestibili e integrabili, questa è l'esperienza che, abbiamo, che raccogliamo ovunque in Europa avete anche affrontato diciamo, eh, i residenti, i comitati residenti che sono alcuni Guarda, anche scesi. Io sto andando adesso, ah. adesso ad incontrare <ride> per, una, per, una, nuova, per le, una nuova volta i comitati eh, perché noi per la stazione il comitato di quartiere sia della stazione Tiburtina che della zona di piazza eh, Bologna perché noi appunto non vorremmo creare contrapposizioni mm. quindi abbiamo pensato eh, a questa proposta per l'accoglienza degli stranieri ma abbiamo anche delle proposte per riqualificare i piazzale insomma, della eh, stazione Tiburtina e e vogliamo veramente ascoltare l'abbiamo già fatto appunto e continuiamo e continueremo a farlo anche residenti che chiedono una situazione migliore anche per loro ecco la sfida su Roma è quella di non contrapporre i diritti no? Del, degli uni certo. eh, rispetto a quello degli altri quindi degli italiani e degli stranieri e noi proprio dalla, dalla, da come intendiamo progettare anche insieme ai cittadini eh, la, la situazione intorno alla stazione di Burtina vorremmo dare un esempio insomma di come intendiamo realizzare una città accogliente per tutti veramente Certo, Assessore, entro diciamo, quali sono i termini entro i quali probabilmente insomma, tutto questo prenderà eh, diventerà concreto insomma si parlava di giugno prossimo non so sì, se questa è una sì, data. Sì abbiamo dato mandato diciamo, agli uffici perché abbiamo ricevuto cioè riceveremo insomma, il sostegno da, economico da parte del Ministero dell'Interno per quanto riguarda questi interventi per i migranti transitanti quindi l'Infopoint e, e l'attivazione la, dell'ex ferrotel dell e nel frattempo appunto, eh, siamo da questi giorni come dicevo e sto andando anche adesso appunto, a incontrare i comitati eh, di quartiere, iniziamo una progettazione partecipata, ne abbiamo parlato la, se la settimana scorsa in occasione di un consiglio straordinario del secondo municipio, una progettazione partecipata sul ripensare eh, la zona intorno alla stazione Tiburtina e quindi insomma si sta, sta prendendo forma ecco insomma sì, siamo sì, in febbraio sì, sì, si ha una progettualità più nel breve periodo rispetto appunto a giugno 2017 che poi però intanto abbiamo anche per i residenti una progettazione condivisa senta Assessore un'ultima battuta noi abbiamo spesso qui tra i nostri ospiti anche Andrea Costa del Baobab l'ex appunto sì. eh, associazione per i migranti transitanti che si chiedeva appunto abbiamo dato delle risposte anche a lui mi pare e che lei diceva anche che vi state confrontando anche con queste associazioni volontaristiche sì. che si sono occupate proprio dei migranti transitanti, quindi state anche lavorando insomma assieme a loro per capire un po' la situazione è, insomma, attual attualmente e com'è stata. Ecco. Sì, assolutamente. Noi fin da proprio i primi giorni anche abbiamo incontrato eh, le tante associazioni che si erano attivate per dare una risposta. Eh, ai migranti transitanti anche in assenza eh, dell'amministrazione dell precedente rispetto a questa tematica quindi secondo me quello che dobbiamo fare è, eh, è diciamo, valorizzare il volontariato, la cittadinanza attiva la solidarietà espressa dai cittadini ma dall'altra parte le istituzioni devono fare la loro parte quindi in questo momento noi abbiamo aumentato i numeri dell'accoglienza per i senza fissa dimora e anche per i migranti transitanti perché poi la risposta deve essere data secondo me eh, anche dalle istituzioni i cittadini possono fare la loro parte ma ognuno deve, diciamo, svolgere il proprio ruolo Certo, anche per i senza tetto poi mi sembra un'ottima un cosa nel senso che purtroppo a Roma specialmente con questo clima così freddo di questi giorni, insomma eh, ci sono tante persone che non hanno l'opportunità, insomma, di avere un tetto sulla sì, testa noi abbiamo, come sa, insomma aumentato anche la disponibilità economica rispetto a quella che era stata prevista per dare accoglienza ai senza tetto e e soprattutto abbiamo cercato quanto più possibile sia di coinvolgere i municipi, quindi ci sono alcuni municipi che hanno proprio realizzato delle buone prassi, quindi hanno cercato anche qui di dare un'accoglienza sui loro territori a queste persone, sì abbiamo eh, chiesto veramente l'aiuto di tutti i volontari e le associazioni perché la situazione dei senza fissa dimora richiede uno sforzo cittadino e collettivo però sicuramente abbiamo cercato di lavorare in termini di piano freddo e non di emergenza freddo e fino ad arrivare a estrema razio che però che è stata quella dell'apertura delle, metro, delle metropolitane come si fa nelle altre sì. metropoli europee nei giorni di maggior freddo, proprio l'estrema razza, però quella che è parte di un discorso più generale sui posti dell'accoglienza ha ah, per caso in mente anche un, un numero o qualcosa da chiamare da parte dei cittadini a cui riferirsi per poter magari segnalare sì, situazioni Sì, c'è cioè la sala operativa sociale che è sempre attiva e che, che, che è diciamo loro sono eh, quelli che diciamo, intervengono su segnalazione quindi può sempre contattare la sala operativa sociale grazie, grazie all'assessore Baldassarre, assessore alla persona, scuola e comunità solidale del comune di Roma, la Grazie Assessore per essere stata grazie con noi. A voi, grazie a voi,